Grazie Presidente, no, rubo proprio un minuto. Volevo semplicemente sottolineare che nell'ordine del giorno che oggi abbiamo eh, fatto, abbiamo messo in evidenza un punto che eh, diciamo eh, è molto importante proprio per il recupero di risorse che servono appunto moltissimo eh, in questo momento, che è appunto il recupero dell'evasione dell tari. In bilancio praticamente sia nel 2015 cioè abbiamo un 112 milioni di euro di evasione tari eh, praticamente è che ci portiamo dal passato, quindi praticamente sono della, una svalutazione di crediti, quindi un recupero di soldi che sanno messi a bilancio ma che non siamo riusciti mai a recuperare, quindi eh, poiché e sappiamo che questo servizio viene fatto da Equaroma e sappiamo che, questo, che queste risorse sono fondamentali per tutto il progetto strategico che appunto l'assessora la, ha messo in evidenza prima e allora noi vogliamo sottolineare l'importanza di lavorare in squadra con Aequa Roma, Ama, Comune di Roma, una forte squadra, che aiuti al recupero dei latari, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Questo perché? Perché è vero che stiamo ereditando una situazione che, che abbiamo descritto in, questo, in questa giornata dedicata all'AMA, dove appunto il Presidente ha messo in evidenza scar scarsità di investimenti diciamo, negli anni. Ho visto nei bilanci che ammortizziamo quasi 90 milioni di euro di, dei mezzi nostri, cioè diciamo che la situazione che abbiamo ereditato è visibile dai bilanci, che è una situazione abbastanza disastrosa, tra l'altro spendiamo ogni anno circa 200 milioni di euro in servizi, costi per servizi, quindi la, la, diciamo quello che io vorrei cercare di chiedere al Presidente è proprio quello che al di là Diciamo di tutto ciò che sta emergendo, andiamo anche a fare un lavoro di taglio degli sprechi, perché in queste aziende, proprio perché abbiamo ereditato molti sprechi, bisogna lavorare anche su questo. Al di là sì, di tutto un discorso che abbiamo parlato di rifiuti, mh, sul discorso polizia delle strade e cose del genere, però molto spesso si perde. Diciamo, il punto fondamentale che è quello di recuperare risorse, perché se noi cittadini dobbiamo dare un servizio, servono soldi per poter pagare quel servizio, ma se noi non recuperiamo da qualche parte questi soldi, perché gli sprechi ce ne sono, noi non riusciamo poi a far quadrare il cerchio. Un'altra cosa importante che volevo dire è un discorso pure di approfondimento degli appalti, Nama molto spesso anche lì bisogna cercare di monitorare bene gli appalti, far sì che gli appalti, quando vengono effettuati, vengano effettuati seguendo tutti i criteri appunto abbastanza nel rispetto del 50, del codice appalti e così via, e monitorare se gli appalti che si fanno poi effettivamente queste imprese a cui noi abbiamo subappaltato dei servizi Svolgono poi per il territorio di Roma quei servizi, perché molto spesso nelle commissioni è emersa proprio questa criticità, c'è cioè un controllo sul subappalto, perché non è proprio direttamente Ama che fa il servizio, ma lo fa qualcun altro per Ama. Quindi io questo è il, mi sento diciamo, di chiedere a, a sia all'assessore qui presente che al Presidente. Grazie.